Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. ci hanno sentito. Ormai tutti i mesi ci stiamo vedendo. E partiamo da dove ci eravamo lasciati. Sto portando avanti questo obiettivo. Dobbiamo assolutamente arrivare al 70% di conversione dei notizi in entrata in incarichi di vendita. Devo dire che mi sembra che sia un'iniziativa molto bella, perché sta caricando ognuno di voi a dare il meglio sul lavoro per raggiungere questi obiettivi. Ho la fortuna di fare un lavoro che amo, che mi piace. Sono entrato ormai due anni e mezzo fa, era il primo lavoro che facevo al termine della scuola. Ho incontrato persone serie, un gruppo forte. Siamo in questa grande famiglia che... Ci porta a fare sempre un po' meglio, ci aiutiamo sempre tutti a vicenda, quindi... Io incontro ogni volta tutti gli stagisti che iniziano questo percorso nella nostra azienda. Per noi le persone sono fondamentali, fondamentali perché sono coloro che ci rappresentano nella vendita di questo servizio. Primo passo per creare un bel team di lavoro. Adesso con il nuovo contratto ti raggiungerà quindi tu diventerai sono stato fortunato perché durante la golden domus summer edition eh. sì. eh, c'è cioè. sì. il mio mentore a fianco qua devo fare comunque complimenti anche ai ragazzi che loro sono la forza reale stanno facendo con briccola con lo spritz magari It's good. Ah. Eh. Ha capito bene come ti fai. L'obiettivo è uno, prende la statuetta. E secondo me devi essere sensibile e strong allo stesso tempo. L'obiettivo è quello di fare sempre meglio e quindi. Abbiamo formato un ottimo gruppo e stiamo andando alla grande. E insomma, quando uno è concentrato e sa fare l'attività, penso che tutto vada in discesa ricetta è lavorare con costanza e dare sempre il massimo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Pungibol Prendeteci a con le vostre domande. È l'essenza de del grande gruppo che siamo, quindi grazie davvero, buon lavoro, buon utilizzo e buona brochure a tutti.